Oggi, martedì 7 febbraio 2023, inizia il Festival di Sanremo. Io prima di parlarvi del Festival di Sanremo vi invito a partecipare nella chat che sarà breve con Super Chat, Super Sticker. Per appoggiarmi ed evidenziare i vostri interventi poi per evidenziare un vostro commento quando questo video sarà disponibile non più come premier ma come video di fare clic sul tasto super grazie a forma di cuoricino vicino l'icona di condividere e poi se mi supportate con un abbonamento a seconda del grado dell'abbonamento io parlerò di voi e dei vostri video e della vostra attività ma adesso a parte questo a prescindere da questo parliamo di sto benedetto sanremo inizia di nuovo inesorabile implacabile irrefrenabile nonostante tutte le cose brutte che siano successe o forse proprio per questo il nostro festival di sanremo che sarà di nuovo la riedizione di altri festival di sanremo e che ci sono sempre le novità di sempre che non si fanno attendere chissà se anche quest'anno qualcuno intenterà fare qualcosa di brutto sporco e cattivo che non nomino più perché altrimenti i supremi Algoritmi del tubo si imbippano e mi imbipano anche a me. Ma ci sarà la sempre eh, grande eh, sequela di, di cantanti. Ci sarà il Festival di Sanremo. Quest'anno non ne hanno molto parlato di Sanremo anticipatamente, o perlomeno io ho consumato meno televisione del solito però non è che hanno parlato sto sto granché di sanremo e poi vabbè, saranno dal 4 al 7 4 5 6 7 sono quattro giorni dovrebbero essere quattro giorni perché poi ne riparlano anche fuori l'orario di sanremo nella tele e c'è il dopo festival il dopo festival è, quasi, è forse quasi più importante del festival di Sanremo stesso. Io negli anni passati, dal 2013 al 2015, ho parlato di Sanremo, anche nel 2017, ma alla fine mi sono stancato. Mi sono stancato perché non c'erano novità, non ci sono mai state. Già l'ho detto dal mio primo video. Comunque la novità più grande è stata che non lo conduceva più Pippo Baldo. E saremo l'ha anche condotto Adriano Celentano, Beppe Grillo, che poi vabbè è andato a condurre ha Lavorato anche nella televisione svizzera e poi è andato a condurre il movimento 5 Stelle. Non so con quale differenza, capito? Non so, non so con quale differenza ha, ha condotto il movimento 5 Stelle con rispetto alla, ai programmi della RAI, incluso Sanremo. E non lo so, non lo so. Oh, oh, oh. Mm, eh, vabbè, poi si è visto che Beppe Grillo dopo aver silvio berlusconi in mal costumi ha difeso a spada tratta e stracciandosi le vestimenta il figlio momento ho spento un elettrodomestico che stava dando mi fastidio e forse potrebbe interferire con la traduzione automatica del video in 150 idiomi allora Grillo ha difeso a spada tratta, stracciandosi le vestimenta il figlio per quello che è stato accusato. E che non è che lo hanno scagionato. E lui, invece, a spada tratta, strappandosi le vestimenta, accusava il figlio. Come la mettiamo? Due pesi, due misure, caro Grillo. Vabbè, poi che altro dire. Niente, che dal punto di vista dei cantanti mi fanno rimpiangere i cantanti del passato addirittura degli anni 60 io che sono del 69 comunque voi nei commenti a questo filmato quando rimarrà come video o nella chat della chat perché io non so se potrò essere presente quando questa premier andrà in onda eh, capito forse avrò da fare forse starò cenando perché lasciatemi lasciatemi qua nella chat qua, qua credo che da questa parte no quali sono i vostri cantanti o gruppi musicali preferiti tanto italiani come stranieri che partecipano o non partecipano di Sanremo perché poi alla fine ultimamente li stanno prendendo dal web i cantanti di Sanremo sono rimasti alla frutta non sanno da dove tirare fuori i cantanti, forse li tireranno fuori dal cilindro del mago. Ah, a proposito, in questi giorni stavo riguardando i video di Mario Circello, e poi ho anche guardato il suo Twitter, e da molti mesi ormai che non pubblica più nulla, da molti mesi, io sono preoccupato, preoccupario. Io sono preoccupato per Mario Ciricello perché già un'altra persona che conoscevo da anni in YouTube è morta ed era giovane. Io sono preoccupato che gli sia successo qualcosa, però in Twitter ha scritto diversi mesi fa, addirittura forse l'anno scorso. Speriamo si trovi bene perché 4 o 5 anni fa ci diceva nei video di youtube io sto preparando mia figlia perché da un momento o un altro me ne potrei andare e non voglio che sia impreparata e poi nei video fumava come un so un, una cimenea un soffione boracifero e accendeva le sigarette l'una con l'altra e io sono preoccupato della sua salute mario circello e possa darmi notizie di lui comunque ritorniamo a cose più amene a cose più facete tanto vi faccio vedere che io sto registrando sto registrando dopo aver pranzato che io dovrei andare a dormire un po la siesta sto registrando 6 febbraio 2023 Perché così lancio questo video come premier domani. Non voglio fare una live, una live su sanremo che dura un'ora poi non guarda nessuno. Già le live e le premier che ho fatto e i video soprattutto, perché la premier una cosa un po' recente per me. I video che ho fatto su Sanremo li hanno visti poche volte. Allora volevo fare. Fare un video di due minuti poi ho detto faccio di 8, così ci mettono le pubblicità nel mezzo io non trovo nulla ormai di bello di divertente in Sanremo è molto commerciale è un evento troppo politicizzato è addirittura peggio del Sanremo degli anni 80 forse negli anni 50 60 c'erano degli artisti abbastanza bravi ma adesso no io non, non vedo nulla nulla di interessante in sanremo poi poi ecco se, se voi seguite qualche cantante che parteciperà di sanremo scrivetelo scrivetelo nella chat se mi volete proporre dei temi per i prossimi video anche di sanremo nella super nella chat scrivete un uh, super chat o mandate un super sticker e quando questa premier sarà finita e sarà disponibile come video qualche ora dopo forse il giorno dopo eh, mi raccomando se voi volete propormi un argomento o premiare questa premier nella quale dico che a me Sanremo non mi è mai piaciuto, ma ultimamente ancora di meno e non l'ho mai seguito. Ehm, date un super grazie per dire la vostra opinione, se vi piace o non vi piace Sanremo, visto che non potrete più partecipare nella chat quando sarà finita la premier. Scrivete per evidenziare con il super grazie quale... Eh, cantante o gruppo seguite e poi se voi partecipate con la super chat eh, con super grazie con super grazie quando sarà finita la premiere mi potrete proporre un tema da trattare nel prossimo video se vi abbonate avrete trattamenti privilegiati come che io faccio video sui temi da voi proposti ma anche eh, che vi saluto in video parlerò dei vostri video del vostro canale o delle vostre attività imprenditoriali commerciali di voi di quello che volete basta che vi abboniate al canale e ci sono sette livelli di abbonamento il primo è di 5 dollari ritornando a Sanremo non so è sempre più uguale a se stesso sempre così uguale a se stesso che alla fine rischia di annoiare veramente vediamo rischia di annoiare in 15 e 20 quanto ho girato 12 minuti rischia di annoiare e... E si sta perdendo ormai è diventato un carrozzone dal quale si, si attacca nel quale si attacca chiunque un carrozzone che quando passa tutti si vogliono salirci sopra per avere cinque minuti di notorietà e, di, e diventare famosi e ricchi ormai è più che un festival della canzone è uno fe, è un festival degli scanzonati degli stonati fa chiunque Cani e porci, veramente non, non so qual è la ragione di essere di Sanremo. Per molti è un motivo in più per non pagare più il canone della Rai. Per qualcuno, il fatto che Sanremo non è più quello di una volta, e per qualcun altro che continua a essere comunque Sanremo. È la ragione valida per non pagare più canone della rai poi mi erano venute in mente tante cose ma forse farò altri video su sanremo o forse una live chi lo sa ma come dire reitero quello che ho detto negli anni e sembra fino al 18 poi non so se ho fatto su Sanremo nel 19, nel 20, appena un video. Lino. Non lino baffi. Dei semini del pane. Grissini con un mix di semi. Cia, lino, sesamo. Cia, lino, sesamo. I semi che ci hanno questi cristini. 0% colesterolo, 0% grassi, trans di omega 9 ma che dire ho letto pure i grisini significa che già eh, sono sono le 15.30 forse 15.24 mi sto abbioccando tanto appunto inizia sto stanremo e io guardate guardate i ditini. guardate le dita io non lo seguo manco guardo l'inizio non il mio nome niente sanremo niente purtroppo però te lo ripresentano durante tutto il giorno in tutte le trasmissioni della rai che non ne puoi fare a meno allora se siete d'accordo con me Sanremo non vale la pena essere vissuto, non vale la pena essere visto, premiatemi o nella chat con un super chat, un uh, super sticker o quando questa premia sarà video, magari dopo un giorno o due con un super grazie e poi commentate, dite la vostra, vi piace Sanremo? Non vi piace Sanremo. Perché vi piace perché non vi piace, quali cantanti seguite, chi vincerà, chi non vincerà. Ecco chi vincerà Sanremo a me non me ne potrebbe importare di meno. Ma se a voi vi piace Sanremo, forse voi avete un'idea di chi vincerà Sanremo. Chi vincerà Sanremo, e chi faranno vincere. Mi ricordo che quando ultimo è arrivato non so se secondo o ultimo quando è stato quanti anni fa lui si era messo a dire qualcosa come è tutto pilotato sarà vero ci avrà avuto ragione e allora se è così perché ha partecipato chi si accontenta gode chi lo saprà mai forse ultimo sperava di arrivare primo se veramente i risultati erano comprati non aveva nulla da perdere prima e nulla da dopo dichiarandolo ma ultimo non ti potevi chiamare primo e se già ti chiami ultimo parti bene poi uno che si chiama chille lauro ma Vai, vai al mare quest'anno, Achille Lauro, perché? Perché così vai a fare compagnia alle altre barche da crociera, alle altre navi da crociera. Eh, Achille Lauro, mi raccomando, presta attenzione quando nuoti, perché altrimenti fai la fine della costa concordia, <ride> affondi la costa concordia no perché la costa concordia era dell'achille lauro del capitano schettino che se lo ricorda più ma sta ancora in carcere salutatemelo ciao chissà se lui vede sanremo dal carcere chissà se dall'ospedale del carcere anche mattia eh, messina denari De, denaro mattia messina denaro vede sanremo Chissà quale sarebbe stato il cantante suo preferito? Mario Merola! Ah, capito, mi hai! Mizica! <ride> Avrebbe visto Mario Merola, ma Matteo Massi Messina, denaro. E lui ci aveva per farlo vincere il denaro. Capito? Voglio che vinca il mio cantante preferito. Ah, e qual è? merola dice ma no non ha molte possibilità chi, e chi e non dico l'espressione e, nisba C'ho ho una ciò ciò gli scantinati di una villa da svuotare buste intere di denaro per quello si chiamava mattia messina denaro perché c'aveva proprio delle location piene di denaro e vabbè facciamo vincere eh, il folklore quest'anno, il folklore, capito? Il folklore <ride> e vinceva Mario Merola. Vabbè, comunque non si è mai potuto dimostrare che Mario Merola avesse dei contatti con uh, a Napoli, perché era di Napoli, se non mi sbaglio, la camorra. Forse si è potuto dimostrare il contrario, che lo ascoltassero molto. Ma non è colpa sua. Non era colpa sua. Perché adesso in pace di possi come anche Claudio Villa, toccando lo schermino, appare a volte un riquadro min fuoco. Ebbene, come dire, e già abbiamo parlato di due cantanti. Vabbè, il cellulare si è bloccato dopo aver creato diversi video corti perché c'è la memoria piena. A me non mi piace quando si satura la memoria e devo svuotare e si, si stoppa il video, per fortuna che l'ha conservato, altre volte si cancella, però mi taglia il discorso. Vabbè, stavo dicendo di Mario Merola, eh, Claudio Villa, Cantanti del Passato adesso basta io adesso mi, ri, mi inizio a filmare perché voglio chiudere voglio chiudere questa questa premiere che manderò in onda domani martedì 7 febbraio 2023 forse farò altri video su sanremo grazie se avete partecipato alla chat super chat super sticker se non avete potuto farlo per dire cosa ne pensate di Sanremo, se lo seguite, se non lo seguite, quali sono i vostri cantanti preferiti o i vostri gruppi, se partecipano o no in Sanremo, se vinceranno o no, scrivetelo qua sotto e per evidenziare il commento fate clic in super grazie. Facendo clic in super grazie eh, premierete questo video, ma anche mi, dire, mi dite che volete che io faccia altri video su Sanremo. E poi con super grazie o con l'abbonamento mi potrete proporre dei video e io tratterò gli argomenti che voi volete e con l'abbonamento tratterò anche del vostro canale di, dei vostri video delle vostre attività di tutto quello che volete insomma minimo l'abbonamento parte dai 5 dollari sono sette piani il massimo è 200 dollari al mese e così pago Tutte le mie spese vi voglio vedere numerosi abbonandovi e niente buon inizio settimana a tutti sarà già iniziata perché voi vedrete questo video domani ma adesso è lunedì e io vado a riposare perché ho pranzato tardi oggi arrivederci e mi raccomando se qualcuno sa di mimmo circello che mi dica che fine ha fatto capito che sono preoccupato per lui non sì. si sente più neanche in twitter ciao e adesso stacco perché se no di nuovo si intassa la memoria del cellulare che ho appena 32 gigabyte 32 quindi se vi abbonate al mio canale mi date la possibilità di cambiare il Cellulare, adesso mi sto filmando con un Motorola Moto E7 E 7 i Power. E molti mi hanno detto che la risoluzione dei miei video è bassa, povera e meschina. Allora, se voi volete che io mi compri un cellulare della Motorola o della Samsung eh, di migliore qualità, abbonatevi perché sennò no, è inutile lamentarsi. Capito? Eh, non vi chiedete cosa possa fare io per voi. Ma chiedetemi cosa potete fare voi per me che io già faccio i video, capito? E molti mi dicono "Ti seguo fin dalla mia infanzia, dieci anni fa sei forte, sono cresciuto con te. Grazie, sono contento. Però intanto fate anche qualcosa, insomma. Mm. Voi crescete io invecchio e anche i miei cellulari invecchiano con me. E quindi fatemi cambiare di cellulari, di dispositivi, fatemi comprare una filmatrice, cambiare di piano internet, fatemi migliorare e così vi proporrò video sempre migliori. Ciao.